E ciao signori, oggi voglio condividere con voi qualche trucchetto per scrivere meglio una canzone. Qualche trick che consiglio ai miei ragazzi per impacchettare meglio un singolo. Sono un fonico, lo so, ma è anche compito nostro, quando si registra una canzone, dare qualche accortezza per rendere il tutto più orecchiabile per l'ascoltatore medio. Ma prima di tutto, alzate il volume, sigla! Ok ragazzi, il primo passo è la struttura. Comunque sia bisogna dare... Un corpo alla canzone, ok? Bisogna raccontare qualcosa, bisogna dare una dinamicità, non si può gestire tutto a caso. Quello che vi sto dicendo oggi vale principalmente per la stesura di un singolo, quindi qual è la differenza fra un pezzo e un singolo? Il pezzo è semplicemente una canzone che fai a titolo di mi sfogo voglio raccontare questo, quell'altro e così via, e magari lo metto in un EP, in un, in un LP un disco e, e via dicendo mentre il singolo, il singolo è qualcosa al quale attribuisci più valore quindi puoi farsi un videoclip diciamo che lo pensi in maniera più costruttiva nel senso che questo mi può dare di più ok quindi il singolo è praticamente il biglietto da visita per tutto il resto che fai è giusto anche dire che il singolo deve rappresentare bene Te stesso perché se il singolo non piace tutto il resto non verrà ascoltato la struttura che generalmente consiglio per un singolo in realtà si suddivide in due ok dipende dal genere se fai più una roba musicale pop trap ma di quella proprio melodica o se fai rap crudo nel primo caso consiglio una struttura con una strofa da 16 barre devi praticamente concentrarti a dire tutto non esistono più le tre strofe lunghe purtroppo devi cercare di dire tutto nella prima strofa perché che l'ascoltatore medio ascolta circa un minuto, un minuto e venti delle canzoni poi schippa. Devi arrivare al ritornello che hai detto praticamente tutto ciò che dovevi dire. Devi far finta purtroppo che la seconda strofa verrà schippata. Quindi una 16 bella piena, un ritornello, seconda strofa composta da 8 barre, quindi la metà della prima, un ritornello, uno special dove prendiamo le otto della strofa che abbiamo tagliato, lo special generalmente è un po' più melodico, tende a cambiare un pochino il mood del pezzo, ritornello finale. Ok? Mentre... Per un discorso più di trap melodico e quant'altro dobbiamo fare una roba un po' diversa. Fare sempre una strofa ma dividerla in 12-4, ovvero fai 12 barre, anche perché se fai melodie può stuccare una roba troppo lunga, e un ritornello può avere meno spessore se fai una strofa troppo lunga dove cerchi tante melodie, ok? Quindi 12 barre, un bridge che significa ponte, ciò che collega strofa e ritornello, in cui generalmente la strofa è più tranquilla, il bridge eh, allunga un po' la melodia o se la strofa è bella melodica il bridge smorza un po' tutto praticamente si deve creare l'affluenza nel ritornello ok? quindi 12 barre, 4 di bridge 4 8 quello a seconda di, di quello che volete fare ritornello seconda strofa di 8 barre ancora bridge di 4 ritornello volendo anche qua puoi fare special ritornello di nuovo però è meno importante dato che comunque sia le melodie è già messe su tutta la traccia quindi spezzare ancora il ritmo potrebbe essere anche controproducente e poi se una canzone melodica supera 2 minuti e 20-2 minuti e 30 inizia a essere troppo ok si tende a non fare lo special in questo caso. E piccolo trucco di registrare le voci cercate di fare la strofa con delle sporche, il bridge cantato tre volte quindi fai la stesura normale e altre due da mettere poi ai lati e lo canti sempre normale, il ritornello lo fai come il bridge quindi canti tre volte e in più fai una alta o una bassa oppure entrambe così almeno si crea proprio quella sensazione di ritornello anche dalle voci poi potete levarle mettere sugli effetti più riverber e quant'altro però almeno di base avete le voci. Allora il flow quello che consiglio di fare sempre prendere il cellulare, registrare tutto il beat, mettersi lì e dire parole a caso facendo dei flow a parole. Quindi quello che vi ispira la canzone sul momento al primo ascolto. Vi faccio un esempio scemo così almeno vi sentite meno ridicoli a farlo. Ti metti lì, parte la canzone, inizia a fare taradata taradata taradata taradata taradata taradata taradata e fai tutti questi due tre minuti così. Assicurati che non ci sia nessuno in casa se no chiamano l'assistenza sanitaria le cose più fighe ti vengono all'inizio e te le dimentichi subito dopo come i sogni così almeno ce l'hai salvate dopodiché inizi a scrivere ricordandoti i flow che hai fatto la prima volta poi non è detto che tu debba per forza seguire quella linea puoi anche cambiare dire ma qua magari ci sta meglio un altro tipo di flow fare un'altra cosa però metti caso che trovi una roba carina ce l'hai appuntata da una parte tramuti il tarataratata in testo questo veramente non lo fa nessuno. Prima di scrivere una canzone guardati allo specchio. Compreresti mai un libro d'horror con la copertina rosa, i fiorellini e i brillantini? Mi spiego. Se hai il visino dolce non puoi parlare di strada, di robe brutte quant'altro, anche se le vivi, che sia chiaro. Il fatto del rapper è scrivere le cose che vive, non è più il cantastorie, io ti racconto la mia vita. Quindi la prima cosa che cercano in te è l'onestà, se tu parli di una roba che non ti rappresenta, perdi credibilità e quindi la gente non ti ascolta. A prescindere, se forte, spacchi, hai le liriche, hai gli incastri, hai le punch, non gliene frega niente. Se dici una cosa che non rispecchia il tuo essere, il tuo aspetto, non puoi farlo, ok? Io ero fortissimo nei pezzi d'amore, mi vedevano mezzo che babbaro pelato e dicevano ma questo, ma che cazzo racconta. E quindi insomma ecco per capirci no su quello che è un pochino l'atteggiamento che sto cercando di trasmettervi. Adesso esempio quello che posso dire molto figo se colui che fa brutto parla di amore facendolo apparire come un mi apro ad una persona ok che mi sta cambiando il ragazzo carino no visivamente tutto che però vive cose brutte può descriverle dicendo io non voglio far parte di quella cosa lì gira già meglio il discorso le frasi ora stai attento quando scrivi un testo il flow è importantissimo un trucco che voglio darvi è quello di riascoltare la traccia dopo un'ora, un'ora e mezza circa che l'hai scritta te la registri sul telefono dopo un tot vai lì e praticamente la tua testa si accorgerà subito se stai sbagliando una cosa che prima ti sembrava giusta perché si è dimenticata più o meno la linea che aveva se un pezzo ti suona strano vuol dire che è sbagliato io lo facevo sempre scrivevo lasciavo lì dopo due ore tornavo e facevo ma sta roba è bruttissima non si può sentire cambiamola di questo forse ci hai già fatto caso però se non te ne accorgi come puoi capire una cosa del genere come puoi migliorarla generalmente quando si scrive si tende la quartina ad avere lo stesso ritmo quindi se una frase devi andare più veloce rispetto alle altre significa che hai messo troppe parole se fai troppe pause troppi allunghi tipo se sto facendo troppi allunghi vuol dire che lì manca una parola la devi inserire metti un articolo un aggettivo un qualcosa di corto ed è la stessa cosa per le parole lunghe ad esempio mi sono scritto una frase ho visto tutte le cose che ti racconto se fai delle frasi corte Tipo na na na na na na na na na na na na na Ho visto tutte le cose che ti racconto. Senti che è troppo lunga. In quel caso puoi levare alcune parole, quindi tutte, ti, a te, no? E puoi fare una roba tipo ho visto le cose che racconto. Ho visto tutte le cose che racconto. Va troppo avanti, Ok.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 come, la e di che, la o di sto, la prima e di bene, come sai che sto bene come sai che sto bene come sei che sto bene senti che è molto più corto quindi come sai che sto bene come sai che sto bene fateci allenamento una frase troppo lunga leviamo le parole che non servono se proprio non puoi togliere nulla cambi un po' il discorso cerchi di arrivare allo stesso punto con parole diverse se proprio sei limitato prova a cambiare gli accenti vi aiuta tantissimo la rima effetto la rima effetto è una roba che tendenzialmente si mette alla fine della strofa così almeno c'è la chiusura ed è wow super figa hai fatto una strofa bella. Con il discorso che facevo prima, che l'ascoltatore vuol sentire tutto subito, ti dico che quando parte la tua strofa hai dai 3 ai 5 secondi per far dire all'ascoltatore ok sta roba è una figata, ok mi fa cagare. Se lui è in è una figata vai tranquillo che il pezzo piacerà se è in ottica questo pezzo mi fa cagare, dopo puoi fare le rime più belle del mondo, non piaci. Se hai una rima d'impatto super figa usatela all'inizio. Entra proprio bene l'attacco è importantissimo, è Importante anche tutto il resto, ma le prime due, quattro battute sono le più importanti di una canzone. Un'altra roba figa che ti può far fare il salto da professionista della scrittura è il non chiudere una rima, una determinata rima. Ora voi mi direte, ah cioè se io non chiudo una rima sono più bravo? Cioè il mio compito è l'opposto. Generalmente alla fine di una strofa si tende a non chiudere l'ultima rima prima del ritornello. È un tricchettino che si fa che ti fa capire che hai più padronanza su, sulla scrittura. Ok, arrivare in fondo a una 16 tutta taratara taratara abia bibia bia è figo, ma può far sembrare una roba troppo a tavoletta, troppo strutturata e quindi a volte Lasciare una strofa che finisca nel nulla ti può anche lasciare in sospeso un conto come quando scrivi e vuoi invogliare qualcuno a fare qualcosa e non metti il punto perché il punto è un qualcosa che ti dice io ho finito non parlo più con te ok? L'ultima rima è come non mettere il punto. Puoi arrivare a fare una strofa A A A stessa lunghezza più un pezzettino B. È usatissima sta roba. Taratataratara, taratataratara, taratataratara, Ritornello. Lo usano veramente tanto. Spero che vi ho trasmesso questo tipo di trick perché è stra stra utile, stra fondamentale. Ora, se sei molto pratico sulla scrittura, io ti consiglio di giocare con i flow. I flow spesso vengono fuori con una scelta primaria dell'inserimento delle rime. Vi spiego. In base alla struttura che scegli per la tua rima... Così hai il flow, così hai l'andamento Le più usate in questo caso, a livello di strutture dico proprio Sono A-A-B-A -A -A, Una roba strana che sembra che tu voglia fare A-A-B-B -B, Però poi ritorni all'inizio È una cosa che ultimamente stanno facendo All'interno di una frase fare il doppio Quindi A-B-A-B-A-B-A-B -A -B -A -B -A -B, Sarebbe un Senti che cambiare le rime cambia anche il flow Rispetto a un Ricordatevi, ragazzi, che le sillabe e parole sono la prima cosa musicale che noi possiamo fare con la voce. Cambiare una sillaba vuol dire anche cambiare la melodia. Cambiare in maniera proprio studiata una parola e un'altra alla fine di metà frase e fine frase fa per forza cambiare l'armonia, la l'andamento a tutta la canzone. Un'altra che si usa è un A, BB, B B, B, B, A. Quindi A, doppio B, in una frase sola ci sono due rime doppio b una b e una a tornare all'inizio è usato un po' meno però anche esso è molto figo da sentire. Ora voglio dirvi una roba che però è più soggettiva, un consiglio d'amico, ovvero quale frasi, quale parole non dire, praticamente il cazzo palazzo razzo del 2021, ok? Io eviterei in una canzone di dire lo stiamo facendo, li stiamo facendo, l'ho promesso ai miei, l'ho promesso a mia madre non sono come gli altri perché sono le parole che più vi mettono in un cerchio ristretto di robe comuni, ok? Ho fatto strada, è il mio anno, tutte quelle robe lì. Cerca di fare i fatti e raccontare i fatti con le parole, non di fare i fatti grazie alle parole, è una roba interessante, segnatelo. Poi voglio darvi un extra e dopodiché vi saluto che vi ho fatto sicuramente la testa come Stewie, voglio parlarvi del beat, so che non c'entra niente con la scrittura però comunque sia in base al beat che scegli così ti influenza la penna. Voglio parlarvi, darvi qualche trucchettino sulla scelta del beat qualora tu li cercassi ancora su internet o comunque anche per commissionarli al tuo producer. Allora un beat è importantissimo sceglierlo se ti convince nei primi 3-5 secondi. Come è vero che l'ascoltatore decide se tu gli piaci nei primi secondi, è anche vero che l'ascoltatore decide se la canzone piace nei primi secondi. E nei primi secondi purtroppo c'è solo il beat. Quindi un beat che per lì non ti ispira però aspetta ascoltiamolo e poi parte bene una figata ci sta che dia la sensazione di brutta all'ascoltatore. Quindi quello che ti consiglio è quando ascolti beat ascolta tre secondi e poi schippi, schippi, schippi se una roba ti crea interesse nei primi tre secondi e dici ah non lo voglio schippare, lo voglio sentire, che roba è? Quello è il pezzo giusto. Poi ci sta che parta di merda allora lo devi schippare per forza. Però fai questo trucchetto qua, non ascoltare il beat fino alla, alla partenza per capire se ti piace o meno. Ascolta i primi secondi e lo levi, lo levi, lo levi con la cosa di lo devo levare. Quando nella tua testa ti arriva il fatto di ah peccato che lo devo togliere quello è un beat che ti può interessare. Se fai un pezzo melodico cerca di scegliere beat con molta batteria e privi di melodie. Perché uno, tendi a andare dietro la melodia del beat, due, crei troppa confusione. La melodia o la fai tu o la fa la strumentale. Poi ci sono quei casi in cui il beat molto armonioso è figo insieme a una canzone molto melodica, ma generalmente se tu fai le melodie, anche per fare un contesto di 3-5 voci nel ritornello, è bene avere un beat più spoglio. Mentre se hai una roba reppata. È vero che dice il reppato deve andare su cassa rullante. Però i pezzi più famosi del rap sicuramente ti ricordi le melodie del beat. Che non sono un beat melodico, io non intendo che abbia 15 synth sopra, eh. ne basta uno a livello molto alto. Se tu rappi, puoi dare più spazio alla melodia del beat. È più probabile che tu possa scegliere a vantaggio un beat con una melodia figa, perché tu sei più lineare, qualcosa deve smorzare. Io ragazzi spero di avervi dato delle dritte con questo video, è durato tantissimo, sono un chiacchierone, mi sono scritto due pagine di appunti in questi giorni per comunque fare un video direzionato bene. Voglio che tu abbia dimestichezza quando scrivi una canzone, perché questo è il tuo unico compito quindi fallo bene. Invia questo video a un tuo amico se conosci qualcuno che fa rap e scrive le canzoni e lo reputi una checca, quindi amico se ti arriva questo video il tuo amico ti reputa una checca. Noi ci vediamo al prossimo video ragazzi, iscrivetevi che siamo quasi a 10.000, ciao!